Ciao ragazzi, in questo video di ricerca operativa vedremo come possiamo calcolare vertici, basi e soluzioni ammissibili di una base. Andiamo a vedere un po' di teoria. Allora, un insieme poliedrale P è l'intersezione di un numero finito di semispazi chiusi. Il poliedro viene indicato così, con questo tipo generico dove P uguale con x appartiene ad uno spazio R alla n dove n è un numero naturale 1, 2, 3, eccetera, a per x minore o uguale di b dove a è la matrice dei coefficienti, x sono le variabili e b sono i termini noti. Per una opportuna matrice a appartiene ad rm per n, m per n sono le dimensioni della matrice ed un opportuno vettore b appartiene ad rm, cioè le dimensioni del vettore devono essere uguali con le righe della matrice. Poi, una disuguaglianza, questa qui, che definisce il poliedro P, si dice attiva in X' appartiene al poliedro, se la disuguaglianza viene soddisfatta come uguaglianza. Questo lo vedremo in esercizio cosa dobbiamo fare. Il punto X' che appartiene al poliedro è un vertice del poliedro, cioè un sottoinsieme dello spazio. Se in x primo vi sono n disuguaglianze attive linearmente indipendenti per un poliedro, vertice e punti estremi coincidono. Questo che dobbiamo ottenere da qui è questo, che dobbiamo trovare n disuguaglianze attive linearmente indipendenti. Sia b, x appartiene a dere n a per x uguale b per x maggiore o uguale di 0, dove a appartiene ad rm per n con il numero di rie minore del numero di colonne un punto x' di b è una soluzione ammissibile di base se le colonne della matrice A corrispondenti se le colonne della matrice A corrispondenti a componenti positive di x' sono linearmente indipendenti abbiamo visto in, in algebra lineare come possiamo dimostrare che due vettori o più sono linearmente indipendenti. Semplicemente dobbiamo calcolare il determinante di questa matrice A e se questa è diversa da 0, questo significa che sono linearmente indipendenti questi vettori e poi per ultimo sia A appartiene ad RM per N con il rango della matrice A uguale con il numero delle righe una soluzione di base è non degenere se A, M compone distretamenti positive. Un sottoinsieme B è una base se questo sottoinsieme è uguale con il numero delle righe, cioè con questo qua, e la matrice AB, la matrice di questo sottoinsieme, è invertibile. Quindi qua dobbiamo trovare due cose. Il primo esercizio che vedremo è di trovare se un punto è un verticetto di un poliedro, cioè dato il poliedro descritto, 7x1 5x2 più x3 minore uguale di 2 e meno 2x1 più 3x2 più x3 maggiore uguale di 1 con x1 x2 x3 maggiore uguale di 0 dobbiamo trovare se questo punto cioè x primo 1 1 0 è un vertice allora andiamo a vedere come possiamo procedere la prima cosa che dobbiamo controllare è se il nostro poliedro è di questa forma qui cioè a per x minore o uguale di b andiamo a vedere come possiamo vedere la prima equazione sta a posto Una equazione con minore o uguale di 2 però la seconda è maggiore o uguale di 1 e dobbiamo girare questa disuguaglianza quindi il nostro poliedro diventa 7x1 meno 5x2 più x3 minore o uguale di 2 questa la lasciamo uguale però questa che abbiamo i segni cioè 2x1 meno 3x2 meno x3 che abbiamo verso della disuguaglianza minore o uguale di meno 1 e quindi il nostro poliedro diventa così questo dobbiamo fare adesso di scriverlo in tipo A per X uguale B. Allora andiamo prima a trovare la matrice dei coefficienti. La matrice dei coefficienti sono questi. 7 meno 5, qua è 1 e 2 meno 3, qua è meno 1 quindi abbiamo 7 meno 5 1 e 2 meno 3 meno 1 questa è la matrice A e la matrice B sono i termini noti il nostro sistema appartiene ad R3 perché abbiamo tre variabili, x1, x2 e x3. Allora andiamo a vedere la teoria per vedere come dobbiamo procedere. Una disuguaglianza, cioè un'equazione minore o uguale di un numero, come il nostro esercizio, che definisce il poliedro, si dice attiva. Cioè dobbiamo vedere se queste disuguaglianze sono attive, se la disuguaglianza viene soddisfatta come uguaglianza. Cioè dobbiamo trasformare queste disuguaglianze in uguaglianze e vedere se valgono. Andiamo a vedere. Allora il nostro x primo l'esercizio ce lo dà è x1 uguale 1, x2 uguale 1, x3 uguale 0. Dobbiamo moltiplicare queste equazioni con questi numeri e vedere se sono uguali con i termini noti. Quindi abbiamo 7 per 1 meno 5 per 1 e questo abbiamo 0 più 1 per 0. Questo è uguale con 7 meno 5 più 0 che è uguale con 2. Allora possiamo rispondere che questa è attiva. Andiamo a fare la seconda, 2 per 1, meno 3 per 1, meno 1 per 0, uguale con 2, 3 per 1 fa 3, meno 3, meno 0, questa è uguale con meno 1, anche questo è soddisfatto, quindi anche questa è attiva. Però cosa ci dice la teoria? Che il numero delle disuguaglianze attive deve essere uguale con questo qua. Con numero dello spazio. Quindi per essere soddisfatto questo poliedro, il numero delle disuguagliazze attive devono essere 3. Noi abbiamo 2. E quindi cosa possiamo fare qua? Cosa ci dice la teoria? Che il punto x' cioè il nostro x' uguale con 1 1, 0 è un vertice del poliedro se in X' vi sono n disuguaglianze attive come ho detto prima devono essere 3 le disuguaglianze attive noi abbiamo trovato 2 e devono essere linearmente indipendenti in questo punto come possiamo procedere? dobbiamo aggiungere alla nostra matrice A la matrice intensità di queste dimensioni moltiplicata per meno 1 cioè meno la matrice identità. la matrice identità di dimensioni 3 è questa qua 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 moltiplicata per meno 1 cioè meno 1, meno 1, meno 1 e anche dobbiamo aggiungere ai termini noti 3 zeri quindi il sistema diventa così la matrice A diventa Veda 7 meno 5 1 2 meno 3 meno 1 meno 1 0 0 0 meno 1 0 0 0 meno 1 E il vettore di termini noti è uguale con 2, 1 e 3, 0. Quindi, questa qua abbiamo detto che è soddisfatta. Questa qua abbiamo detto che anche questa è soddisfatta. Dopo dobbiamo controllare queste tre se sono soddisfatte e basta trovare solo una per continuare. Andiamo a controllare questa qua. Abbiamo detto che il nostro x primo è uguale con 1, 1, 0. Quindi abbiamo meno 1 per 1, cioè questo qua. Qua abbiamo 0 più 0 per 1, questo 1, più 0 per 0, e questo fa meno 1. Doveva fare 0, quindi questa qua non è attiva. Andiamo a controllare questa Abbiamo 0 per 1, meno 1 per 1, più 0 per 0, questo fa meno 1. Abbiamo 0 qua, quindi neanche questa è soddisfatta. Andiamo a controllare l'ultima. Abbiamo 0 per 1, più 0 per 1, meno 1 per 0 questo qua fa 0 quindi l'ultima è soddisfatta quindi le disuguagliazze attive sono le seguenti la prima la seconda e la quinta lo spazio del poliedro è R3 quindi qua abbiamo tre disuguagliazze attive il nostro spazio è 3 e quindi possiamo procedere per se il nostro punto x' 1, 1, 0 è un vertice. Adesso come procediamo? Andiamo a vedere in teoria. Il punto x' che appartiene al poliedrale è un vertice del poliedro P se in x' vi sono n disuguaglianze attive. Abbiamo detto che lo spazio del poliedrale era R3 le disuguaglianze attive che abbiamo trovato sono 3 quindi fino adesso stiamo a posto poi per essere un vertice dobbiamo anche controllare se queste disuguaglianze sono anche linearmente indipendenti andiamo a vedere come si fa quindi questo che dobbiamo fare è di prendere questo vettore questo vettore e questo vettore cioè il primo il secondo e qui do vedere se sono linearmente indipendenti e come lo facciamo? Questo calcolando il determinante di questi tre vettori. Cioè scriviamo 7-5-1 come colone, 2-3-1, meno, 3, meno 1, anche se lo scriviamo così, come rie il risultato sarà lo stesso. E 0-0-1. meno 1, e dobbiamo calcolare il determinante di questo. E se è diverso di 0, significa che questi qua sono linearmente indipendenti. Per far questo uso il metodo di Sarus. Che cosa dice il metodo di Sarus? Che devo copiare queste due colonne a destra della terza. Quindi diventa 7-5, 1, 2-3, 1, 0, 0-1, 7 meno 5, 1 e 2, meno 3, meno 1 adesso il metodo di Sarus vi dice che devo sommare i prodotti delle diagonali principali meno i prodotti delle diagonali secondarie cioè questo prodotto più questo prodotto più questo prodotto meno questo prodotto meno questo prodotto meno questo prodotto, meno questo prodotto, meno questo prodotto. Andiamo a fare calcoli, cioè 7 per meno 3 per meno 1, più 2 per 0 per 1, più 0 per meno 5 per meno 1, meno 1 per meno 3 per 0, meno 1 per 0 per 7, meno, meno 1 per meno 5 per 2. Se facciamo i calcoli questo è uguale con 11, che è diverso da 0, quindi possiamo dire che x' uguale con 1, 1, 0 è un vertice. Ricapitoliamo, dato un po' dietro, cioè queste disuguaglianze, la prima cosa che dobbiamo fare è di separare e trovare la matrice A dei coefficienti, la matrice X delle variabili e il vettore B dei termini noti, come abbiamo fatto qui. Una volta trovati dobbiamo trasformare le disuguaglianze in uguaglianze. E vedere se queste disuguaglianze sono attive. Cioè sostituendo il punto x' dato in esercizio per verificare se è un vertice. Cioè x1, x2, x3. E sostituendo dove x1, 1, x2, 1, x3, 0. Dobbiamo trovare le disuguaglianze attive. Allora se queste disuguaglianze sono uguali con il numero dello spazio cioè 3 al nostro caso, procediamo. Altrimenti dobbiamo aggiungere la matrice identità moltiplicata per meno 1. Non dobbiamo dimenticare i termini noti. Per trovare 3 disuguaglianze attive al nostro caso, o in generale disuguaglianze attive uguali con questo numero qua. Una volta trovate queste disuguagliazze attive, che al nostro caso sono 3, queste sono una base, che ho dimenticato a dirlo prima, cioè il B è uguale con la prima riga, la seconda riga e la quinta riga. In algebra lineare abbiamo detto che tre vettori sono anche una base se sono linearmente indipendenti. Per verificare che tre vettori sono linearmente indipendenti possiamo usare tanti metodi. Uno di questi è di calcolare il determinante, come abbiamo fatto qua. E se il determinante è diverso da 0, significa che questi vettori sono linearmente indipendenti. Qui io ho usato Sarus, ho trovato il determinante che è Udc, che è diverso da 0, quindi questi vettori qua sono anche una base. E questo punto x' è un vertice del poliedro. Per adesso era tutto ragazzi, spero che vi sia stato utile, se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Fate l'iscrizione su YouTube e seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video. Alla prossima, ciao!